Ciao, questo è un esperimento di eh, un mini robot a due ruote eh, Per adesso è tutto assieme, è basato su Arduino eh, C'è un L293D che gestisce i motori C'è un display a OLED e c'è il non-chuck per comandarlo Alimentazione da 9V per Arduino, da 48 per i motori Due motori, questo qua è un telaio già pre-confezionato, diciamo, ho voluto, eh, su cui ho adattato la scheda di Arduino. Eh, C'è una cosa interessante, è il visore OLED che ho trovato su eBay e su cui mostro delle informazioni relative alla posizione del, del joystick qui. Quindi ci sono il joystick, sul grafico a destra a sinistra scusate per voi. <ride> e l'accelerometro sul grafico a destra. Eh, C'è una barretta, se vedete qui al centro eh, azzurra che si alza e si abbassa. E quello è l'accelerometro della z che era difficile da, da gestire, eh, da far vedere. C'è i due pulsanti e così via. Insomma, proviamo a vedere se questo aggeggio funziona. Vado, eh? vado in avanti, c'è una leggera... i motori non sono perfettamente equivalenti, gira su se stesso da un lato, dall'altro, e va all'indietro in e in avanti. Okay.